Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di e Gianina, oggi andiamo a vedere insieme come preparare un budino al cioccolato che ha dell'incredibile è facile, veloce e semplice da preparare se per caso state cercando un dessert goloso e cioccolatoso allo stesso tempo questo è il video perfetto per voi la sua caratteristica gelatinosa lo contraddistingue e oramai sta spopolandosi sui social oggi andiamo a vedere insieme come si prepara Iniziamo la nostra ricetta triturando 200 g di cioccolato fondente al 60% poi prendiamo una ciotolina con dell'acqua freddissima e lasciamo in ammollo per 10 minuti 16 g di gelatina prendiamo un pentolino, ci versiamo 550 ml di latte intero 400 ml di panna fresca 100 g di latte condensato chi non ha visto il nostro video può guardare il link in alto a destra 70 g di zucchero di canna integrale, 2 g di caffè solubile, i semi di mezza bacca di vaniglia bourbon. Mescoliamo per bene, poi quando vedremo che raggiungerà l'ebollizione spegniamo il fuoco e aggiungiamo qualche cucchiaio del nostro composto di latte a 40 g di cacao amaro. Anche qui mescoliamo per bene per far amalgamare il latte e riaggiungiamo il nostro composto a quello di prima. Mescoliamo per bene e infine aggiungiamo il cioccolato che avevamo triturato in precedenza. Con un magico frustino andiamo ad amalgamare per bene tutti i nostri ingredienti. Infine aggiungiamo la gelatina e mescoliamo finché quest'ultima non si sarà ben amalgamata al nostro composto. Adesso andiamo a travasare tutto dentro un passino con maglia fine in modo da eliminare eventuali grumi. Subito dopo riempiamo un contenitore di acqua congelata, mettiamo qualche cubetto di ghiaccio, poi ci andiamo a trasferire la ciotola con il nostro composto, mescoliamo per 5 minuti con movimenti lenti, poi trasferiamo la nostra ciotola nel freezer e ogni 2 minuti diamo una mescolata. Alla fine di questo processo la consistenza da ottenere dovrà essere budinosa. Per questa ricetta avremo bisogno di uno stampo un po' particolare, di forma cilindrica con due basi quadrate e i lati, di misure 24x9x6 di altezza. Lo andiamo a coprire delicatamente con un foglio di carta da forno e ci andiamo a trasferire il nostro composto. Questa è la consistenza che deve avere, è bella budinosa! Dobbiamo riempire la teglia proprio fino all'orlo. Poi prendiamo i fogli di carta da forno laterali e andiamo a coprire il nostro budino. Lo lasciamo a riposare nel frigo per almeno 12 ore. Passato il riposo in frigo, ecco qua il nostro budino. Adesso andiamo a togliere prima di tutto la carta da forno nella parte superiore. Poi con coraggio appoggiamo un piatto da portata e giriamo tutto. Togliamo l'involucro e piano piano anche la carta da forno. Qui potrete ammirare la perfezione e la bellezza di questo dolce. Ultimo tocco lo andiamo a spolverizzare con del cacao amaro. Guardate com'è bello budinoso e godurioso! Andiamo a bagnare un coltello con dell'acqua calda, lo asciughiamo un pochino, poi tagliamo il nostro fantastico budino. Come potete notare all'interno è perfetto, proprio bello da vedere! Liscio e lucido come non mai!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 è proprio Jiggly, una cosa pazzesca. Questa è proprio la caratteristica di questa torta mousse. È leggera, vellutata, fatta veramente bene. Il protagonista è sicuramente il cioccolato e il suo gusto viene accentuato da quel pochino di caffè che abbiamo aggiunto. Insomma ragazzi è pazzesca, semplicissima e velocissima da preparare. Assolutamente da provare!